Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati dalla guarigione alla salvezza e il potere della gratitudine. Ecco due punti decisivi per una vita piena che cogliamo dal brano del Vangelo. Gesù è in cammino verso Gerusalemme ed ecco dieci lebrosi che lo invocano ad alta voce. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Non sappiamo nulla di loro. Sappiamo solo che la sofferenza li ha uniti e li conduce a pregare. Gesù non rimane indifferente a questo grido. Appena li vide disse, andate a presentarvi ai sacerdoti. È un'indicazione paradossale. Si andava dai sacerdoti del tempio perché ratificassero l'avvenuta guarigione. Loro cosa fanno? Si fidano di Gesù. Si incamminano sulla sua parola e lungo il cammino avviene la loro purificazione è un'icona bellissima del cammino di fede e di guarigione. Cerco il Signore, mi fido di Lui, mi lascio guidare dalla Sua parola e man mano la vita fiorisce. Notiamo, sono tutti guariti ma uno solo torna indietro lodando Dio. Uno solo, cioè, legge in profondità ciò che gli è accaduto. Non si ferma alla grazia ricevuta ma torna dall'autore della grazia. Uno solo cerca Gesù, cerca una relazione con Lui. Costui si prostra davanti al Signore e lo ringrazia. Abbiamo qui il verbo eucaristein, rendere grazie, da cui l'eucaristia, che è rendimento di grazie per eccellenza. Dunque, uno solo torna a ringraziare, a far eucaristia, a far comunione con Gesù. E solo a lui Gesù può dire, alzati e va. La tua fede ti ha salvato. Tutti sono guariti, uno solo è salvato. Qui si passa dalla guarigione alla salvezza, da uno stare bene momentaneo a una pienezza di vita possibile solo in comunione con Dio. C'è qui un punto importante. Vedete, miei cari, un po' come questi lebrosi, anche noi cerchiamo Dio per tanti motivi, specie quando siamo nella sofferenza. Molti dicono, ma lo si cerca solo nel momento del bisogno, ma meno male che almeno lo cerchiamo lì. Il problema, semmai, è quando pensiamo di non averne bisogno perché stiamo bene. Ora, anche noi spesso cerchiamo il Signore perché ci risolva un problema, perché ci aiuti a guarire da una malattia, a liberarci da una schiavitù interiore, cosa buona, il problema è pensare che quello sia tutto. Ma è vero che ciò che conta è guarire, sicuramente è importante, ci permette di continuare a vivere, a poter fare del bene, ma basta guarire per vivere una vita piena, per andare oltre la morte? È vero che basta superare un problema? ma non ne affronteremo forse altri, magari di più seri? Conta soltanto superare i problemi o incontrare Dio nei problemi? Cosa buona è sicuramente guarire nel corpo, ma molto meglio è salvarsi anima e corpo. Cosa buona è superare una difficoltà, meglio ancora lasciarsi incontrare e amare da Dio in quella difficoltà. Vi sono persone sane che sono purtroppo morte dentro, che vivono una vita inconsistente, e persone che invece magari sono piene di limiti, che restano ammalate, eppure vivono da salvate, piene d'amore. Vi leggo a tal proposito l'estratto di un messaggio autobiografico di una donna meravigliosa, beatificata da poco tempo, si chiama Nuccia Tolomeo. Potete andare su internet e trovare un sito dedicato con i suoi iscritti. È veramente una donna meravigliosa da far conoscere e alla quale affidarsi nella preghiera. Diceva così, sono Nuccia, non ho mai camminato. In tenera età sono stata colpita da paralisi progressiva deformante, per cui tutto il mio corpo è martoriato e contorto. Soffro molto, ma in me, debole creatura, opera ogni giorno la potenza di Dio molti sono coloro che mi vengono a trovare, specie i giovani, e io sono pronta ad ascoltarli, a incoraggiarli, ad aprire i loro cuori alla speranza, a dir loro che Dio è amore. Ai piedi della croce, contemplando il crocifisso con amore, ho sempre trovato la pace, il coraggio di andare avanti. Guardando le sue piaghe mi sento amata, il mio cuore avvolto dalla gioia e dal suo calore, e mi sento lusingata di vivere le sue stesse sofferenze, perché ho sempre partecipato e partecipo alla sua passione. A voi, fratelli e sorelle, voglio dire, offrite con amore tutti i disagi, le sofferenze quotidiane. Non lamentatevi, non impregate, non ribellatevi, ma lodate e ringraziate il Signore sempre. Il buio della notte si aprirà alla luce di Cristo risorto. Confidate in Lui. Abbandonatevi alla Sua volontà lui sa cosa è bene per voi, pregate sempre, io mi unisco alle vostre preghiere, soprattutto per quanti soffrono nell'anima e nel corpo e non accettano. Ecco cari fratelli e sorelle, una donna che fisicamente non è guarita ma ha vissuto da salvata. E qui facciamo un altro passo, il secondo punto. Abbiamo visto che vengono guariti in 10, ma uno solo torna a ringraziare. Abbiamo qui l'importanza della gratitudine. Già a metà degli anni Ottanta la psicologia ha iniziato a interessarsi a questo tema, in particolare con le ricerche di Robert Emmons, da lì in avanti ricerche che hanno mostrato quanto la gratitudine sia importante per il benessere, diminuisce lo stress, stimola emozioni positive, è di aiuto contro la depressione, migliora la qualità del sonno, ci rende più ottimisti. Cos'è a livello umano la gratitudine? Non è solo un'emozione? al contempo una disposizione dell'animo, un atteggiamento che è anche una virtù, cioè può essere coltivata, che porta fondamentalmente a due cose, a riconoscere il buono e il bello che c'è nella vita e soprattutto a riconoscerlo come un dono, cioè a riconoscere che molta di questa bellezza proviene da una fonte esterna a me, non me la sono conquistata, ma mi è stata donata ad iniziare dalla vita stessa. Qui c'è già un primo punto importante che ci permette di acquisire uno sguardo diverso sulla realtà, più bello e più consapevole, imparare a cogliere il bello che c'è nella mia vita senza dare nulla per scontato. Se la gratitudine in sé, diciamo così, dilata l'anima, ancor più la dilata e la colma quando la gratitudine si apre a Dio, quando riguarda il rapporto con Lui e anche con gli altri. Partiamo dal rapporto con Dio che è appunto la fonte di ogni dono. Santa Teresa di Lisieux diceva che la gratitudine verso Dio ci attira grazia dopo grazia. Come l'ebroso invoca il Signore, viene guarito, lo ringrazia e ottiene anche la salvezza, perché la gratitudine è porsi davanti a Dio in un atteggiamento di apertura, di accoglienza. Accolgo tutto da te e ti ringrazio. E questo atteggiamento di gratitudine di lode fa entrare in un circolo d'amore che diventa comunione di vita, scambio continuo, e Dio che è generosità infinita, amore immenso, riversa nel cuore di chi lo accoglie, lo ringrazia e lo loda sempre più grazie. Quante volte purtroppo riduciamo la preghiera a un elenco della spesa, sempre proiettati su ciò che secondo noi manca. Per questo spesso siamo avari di gratitudine, nervosi, esposti alla sfiducia, un po' invidiosi. Il Beato Newman diceva ognuno confronti quanto ha pregato nel momento della prova e quanto ha ringraziato quando le sue preghiere sono state esaudite. È vero, a volte non è semplice ringraziare perché viviamo momenti difficili dolorosi, ma è pur sempre possibile trovare anche in quegli eventi qualcosa per cui ringraziare. Vi faccio un esempio accaduto a Matthew Henry, uno specialista di studi biblici, una volta mentre tornava dall'università dove insegnava fu aggredito. Quella sera egli scrisse questa preghiera, ti voglio ringraziare signore in primo luogo perché non sono stato mai aggredito prima, in secondo luogo perché hanno portato via il portafoglio ma mi hanno lasciato la vita, in terzo luogo perché anche se mi hanno portato via tanto non era molto. Infine ti voglio ringraziare perché io sono colui che è stato derubato e non colui che ha derubato. Dunque, un buon esercizio per migliorare nella gratitudine è proprio quello di concludere le nostre giornate pregando e iniziare a pregare ringraziando per almeno tre cose concrete è per la vita, è per quell'incontro fatto, è per quella persona che abbiamo accanto, è per quell'aiuto ricevuto, è per quella difficoltà superata. Non solo, miei cari, quanto fa bene anche la gratitudine nei confronti degli altri. Pensate già su di voi, quando fate qualcosa e vi viene detto grazie, magari con il sorriso, ripaga tutta la fatica, è con una carezza interiore che ti muove a donarti ancora e magari ancora di più. Quanto sarebbe bello riscoprire la gratitudine nelle nostre relazioni quotidiane, in famiglia, in comunità. Ripeto, nulla è scontato, tutto è grazia. A volte, presi dalla routine, perdiamo di vista il valore di chi abbiamo accanto e dei gesti ricevuti, pensiamo che tutto sia dovuto, ma anche un piccolo gesto di servizio, da un caffè preparato, a un panno stirato, a un momento insieme vissuto, a un aiuto ricevuto, è tempo che l'altra persona ci ha dedicato, e vita che ha speso per noi! e non c'è paga o compenso che regga, ecco perché la gratitudine è qualcosa di semplice ma estremamente profondo e ricco. Per esercitarci anche qui un primo passo è riscoprire la parola grazie alimentando interiormente sentimenti di vera gratitudine, meglio ancora se diciamo grazie per una cosa concreta, grazie per questa cosa che hai fatto, grazie per questo tempo che mi hai dedicato, grazie per la tua presenza accanto a me, quindi compiere atti d'amore, gesti di servizio mossi dalla gratitudine, parole e gesti anche semplici, capaci però di accendere il cuore, la cui eco è eterna. Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore che apra davvero la nostra mente e il nostro cuore a riscoprire la bellezza che c'è nella nostra vita e chi è la fonte di tanta bellezza perché entrando in comunione con Lui possiamo davvero vivere da salvati e riscoprendo il dono della gratitudine la nostra vita possa fiorire e rifiorire sempre di più. Che il Buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!